Siamo a fine partita ora. Wally, hai in mente qualche teoria riguardante il piano di Dottor Strange? Wally? Wally! Ma che hai fatto? Sono andato avanti nel tempo per vedere... Futuri alternativi e nostre possibili teorie sul prossimo Avengers Quante ne hai viste? 14.605.000 E quanti ne azzecchiamo? Solo una Prima di iniziare qualche piccola premessa, il video non sarà una semplice analisi delle scene che ci sono state trapelate dalla Marvel ma un misto tra ciò che è stato mostrato e quello che potrebbe accadere Cercheremo di risalire alla trama del film, ma dal momento che tutto quello che abbiamo visto finora molto probabilmente è contenuto nella prima parte di esso sarà difficile proseguire dopo un certo punto Ovviamente cercheremo di procedere seguendo quello che crediamo essere l'ordine nel quale gli eventi verranno narrati nel film con ogni probabilità, il film inizierà mostrandoci gli effetti dello schiocco sulla famiglia di Occhio di Falco. Questi ha quasi certamente infatti perso la famiglia e sarebbe interessante da parte della Marvel mostrarci lo sviluppo di questo personaggio partendo proprio da questo drammatico evento. La scena è molto veloce, vediamo Occhio di Falco insegnare a sua figlia a tirare con l'arco. E effettivamente si potrebbe anche pensare che si tratti di un flashback raccontato dallo stesso Ronin, ma francamente questa ipotesi è abbastanza improbabile visto e considerato che racconta far raccontare un personaggio già evoluto all'interno del film eh, rischierebbe di spezzare il ritmo della trama non sembra essere passato tanto tempo dalla battaglia di Wakanda e i Vindicatori sono già alla loro base. Loro sembrano infatti analizzare gli effetti che lo schiocco ha avuto sul pianeta Terra e non solo, sembra che stiano anche studiando il cercapersone di Fiori. e improvvisamente compare Captain Marvel. Questa è la scena mostrata dopo i titoli di coda del film Captain Marvel e in effetti una cosa del genere l'abbiamo già vista in precedenza, basti pensare a... Uh, Doctor Strange dove vediamo la scena dove il dottore incontra Thor O ancora la scena di Captain America Civil vuole inserita dopo i titoli di coda di Ant-Man Adesso la scena potrebbe spostarsi nella Benatar Dove vediamo appunto una nebula e un Tony in avaria nello spazio Quest'ultimo sembrerebbe intento nel registrare un messaggio, un messaggio quasi da Dio, diretto appunto a Pepper. È importante non trascurare un dettaglio fondamentale che i fratelli russo ci hanno comunicato, ovvero la scena di Tony e Nebula nello spazio dovrebbero ambientarsi circa 22 giorni dopo lo schiocco. Questa scena potrebbe anche essere un richiamo al primo film di Iron Man, nonché il primo film del Marvel Cinematic Universe, dove prendiamo un Tony Stark preso in ostaggio dai terroristi che, con le poche risorse che ha, grazie all'aiuto di Insen, costruisce un'armatura per poter fuggire appunto dai terroristi stessi. Cap si rade la barba. Finito. <ride> Dato che in questa scena vediamo Cap con la cannottiere in bagno senza barba è molto probabile che se la sia fatta appunto in quel momento Ed è quindi probabile che questa fra sarà fra le prime scene che vedremo a inizio film Scott Lang raggiungerà la base dei Vendicatori In seguito nella stessa giornata il gruppo assisterà pure all'arrivo di Tony e Nebula Questo dettaglio lo possiamo notare dal fatto che Capitan America è vestito allo stesso modo sia quando vede Scott arrivare sia quando vede la Benatar atterrare E fa pure rima quindi sicuramente ha ragione <ride> Inoltre la scena con Scott è, è sicuramente ambientata di giorno Mentre al contrario quella con Tony è sicuramente ambientata di notte In seguito vediamo Kapp frequentare una sorta di gruppo di recupero Probabilmente dedicato a... Chi aveva perso cari durante lo schiocco Quindi sicuramente molte persone Questa cosa effettivamente potrebbe essere nel personaggio di Cap Se ricordiamo Winter Soldier Già lì lui era stato invitato appunto da Falcon A partecipare a questi incontri di veterani di guerra eh, come appunto lo era sicuramente Steve Rogers il gruppo sembra confrontarsi su quello che è accaduto ricordiamo che adesso ci sono Antietoni e Nebula e loro erano praticamente su Titano mentre il resto dei Vendicatori si trova nel Wakanda inoltre Ant-Man sconosce completamente sia l'una che l'altra storia qui infatti questi gruppi parlano, si raccontano cosa è successo e soprattutto si svelano dettagli importanti infatti Nebula racconterà che Thanos aveva intenzione di ritirarsi in questo pianeta nel giardino subito dopo lo schiocco e Rocket riuscirà a individuare con esattezza l'ubicazione del pianeta. In seguito i Vendicatori, dopo uno scambio di battute, decideranno di andare ad affrontare Thanos. Questa non si tratta di una semplice teoria, ma di un'informazione che è trapelata da una clip che è stata mostrata al Cinema Con di Las Vegas. Questa clip è stata successivamente pubblicata su YouTube, ma tagliandone una buona parte iniziale. Le varie fan theory prevedono due piani, il piano A affrontare Thanos direttamente e il piano B che prevede i viaggi del tempo e che verrà attuato a seguito del fallimento del primo piano. È un team di ricerca che invece si interroga sulla natura dello schiocco, sull'accaduto e sulla possibilità di invertire l'effetto. A questo punto Captain America, Captain Marvel, Thor, Vedova Nera, War Machine, Nebula e Rocket partono con la Benatar pronti per affrontare Thanos. In questa scena però possiamo notare un dettaglio importante, ovvero Cap indossa il suo vecchio costume che aveva in Captain America Winter Soldier. Nei fumetti infatti utilizza questo costume dopo la sua resurrezione in seguito agli eventi di Civil War. Qui non si fa più chiamare Captain America dal momento che il ruolo è ricoperto dall'amico Bucky. E opera come un agente dello SHIELD però utilizza uno scudo Particolare non è il solito scudo ma bensì uno scudo laser che già abbiamo visto in realtà in Edge of Shield all'interno appunto dell'MCU. Che questo scudo possa essere già stato anticipato in Spider-Man Oncoming, quando Happy parlava del nuovo prototipo dello scudo di Cap? Possibile, magari dopo la riunione appunto con Tony Stark, quest'ultimo visto che Steve è di nuovo un suo amico gli ha concesso non solo il permesso di utilizzare lo scudo visto come era finita in Captain America Civil War ma inoltre gli ha fatto dono di questa nuova chicca infatti non vediamo mai Cap con il vecchio scudo e l'uniforme che ha in Captain America Winter Soldier e questa potrebbe essere un'ottima citazione a fumetto mentre parte del gruppo viaggia volta volte pianeti da giardino Tony rimane nella base Vendicatori insieme a Peppe, Banner e Scott e in realtà probabilmente potrebbe anche esserci Happy Hogan ma la sua presenza... di Diciamo che non è necessaria, ma dal momento che l'abbiamo vista nella locandina, si potrebbe supporre che ci sia anche lui. O comunque lui è vivo e farà una piccola apparizione nel film. Molto probabilmente, qui Stark studierà la tecnologia di Pym portata da Ant-Man. Tornando al gruppo che potremmo chiamare i Vendicatori della Galassia, questi arrivano al pianeta Titanos e trovano il titano debole, ferito. E con il guanto danneggiato dallo schiocco lo attaccano e lui comunque sembrerebbe avere la peggio e grazie al guanto riesce a evocare un portale per poter fuggire. Ma l'oggetto si distrugge e le gemme tornano ai loro pianeti originali. Ogni gemma dell'infinito nel Marvel Cinematic Universe sembra infatti avere un pianeta d'origine, eccezione fatta per la gemma dello spazio e la gemma della mente. Ma se per quest'ultima la provenienza rimane ancora ignota, per la gemma contenuta nel Tesseract invece si potrebbe teorizzare la sua provenienza. Iniziamo con ordine. La Gemma del Potere, infatti, l'abbiamo vista per la prima volta in Guardiani della Galassia e questa era costruita all'interno dell'Orb, sì come artefatto, ma dimorava nel pianeta di Morag, un pianeta dove la civiltà sembrava essere completamente distrutta. Continuando, la Gemma della Realtà, invece, sembrerebbe essere un artefatto degli Elfi Oscuri, quindi il suo pianeta originario dovrebbe essere il mondo di Svar, Sva... Svartal... Faheimr. Mistica pronuncia fenomenale. Eh, eh guai, i bambini saranno fieri di te. Comunque <ride> Se è abbastanza difficile da pronunciare. Tra l'altro nei film abbiamo no, che l'adattamento italiano è tradotto solo con il nome mondo oscuro. Non siamo gli unici ad avere questo problema. Comunque, per semplificare tutto è meglio chiamarlo mondo oscuro, ma comunque è uno dei nove mondi dell'albero Yggdrasil. La Gemma dell'Anima invece come abbiamo visto in Avengers Infinity War dimora invece sul pianeta di Vormir. La Gemma del Tempo abbiamo già visto in indotto Strange trovarsi all'interno eh, del Camartage se non ricordo male custodita dagli stregoni e in seguito da Strange. La Gemma della Mente abbiamo già detto che è impossibile determinare la sua locazione dal momento che questa è stata concessa a Loki insieme al suo scettro dallo stesso Thanos. Per quanto riguarda la Gemma dello Spazio potremmo invece teorizzare che questa ha tenga uno dei nuovi regni molto probabilmente la sua dimora sarà in un mondo che finora non è mai apparso all'interno del Marvel Cinematic Universe già Midgard ovvero la Terra detiene una gemma e un'altra molto probabilmente era nel mondo oscuro io non credo che Asgard sia il regno originale che deteneva la gemma dello spazio è vero che nel primo Avenger se non mi ricordo male Thor dice che il Tesseract era un artefatto di Asgard inoltre il teschio rosso al momento del ritrovamento del cubo Dice che questo infatti non era altro che un, il gioiello della collezione di Odino Questo però non prova che la Gemma dello Spazio sia originaria di quel mondo Magari il Tesseract, ovvero il contenitore, potrebbe essere originario di Asgard, certo Ma è molto probabile, soprattutto alla luce di ciò che è trapelato in Thor Ragnarok Su un Asgard più crudele, e più conquistatrice Che loro non hanno fatto altro che rubare la Gemma a un altro popolo Molto probabilmente si sta parlando degli elfi della Luce Che dimorano nel mondo di Soprattutto andando per esclusione, visto che la Marvel non ci ha mostrato nei film tutti i nove mondi, è molto probabile che preferiscono mostrarci qualcosa che ancora non abbiamo visto e inoltre quella sarebbe la dimora a mio parere ideale per la Gemma dello Spazio. A questo punto i Vendicatori della Galassia recupereranno i resti del Guando dell'Infinito e inoltre decideranno di andare a cercare le altre gemme e soprattutto recuperarle Prima che possa farlo Thanos A questo punto Rocket dirà l'ubicazione originaria della Gemma del Potere Ovvero il pianeta di Morag E il gruppo deciderà di andare a prendere prima quest'ultimo Infatti in una scena dell'ultimo trailer vediamo la Benactar allontanarsi da un pianeta Che inizialmente si potrebbe pensare che sia la Terra Ma dopo un'attenta osservazione si può benissimo vedere che si tratta appunto di Morag Vista la colorazione dell'atmosfera che si vede appunto dallo spazio quindi Thor decide di separarsi dal gruppo per raggiungere Halflame e recuperare la Gemma dello Spazio. Il dio infatti, grazie allo Stonebreaker, è capace di evocare il Bifrost e così raggiungere liberamente uno qualsiasi dei nove mondi in maniera abbastanza rapida. I Vendicatori della Galassia invece, dopo aver recuperato la Gemma del Potere, fanno rotta verso la Terra. Raggiunto Halflame, Thor... Ritroverà Valkyria e i superstiti della nave asgardiana, molto probabilmente soccorsi proprio dagli elfi della luce. Questi li lasceranno andare, ma non cederanno a Thor la gemma dello spazio, adesso che è finalmente è tornata nel pianeta nativo. È molto probabile, infatti, che Thor sconoscesse per i motivi per cui Asgard aveva effettivamente la gemma dello spazio. Magari credeva che questo fosse un dono degli elfi della luce, e no che Asgard se la fosse presa con la forza. Per questo motivo, a maggior ragione. E soprattutto ricordiamoci che eventualmente anche gli effi della luce avrebbero subito gli effetti dello scocco, non lascerebbero un artefatto così caro a loro nelle mani del dio del tuono. L'ipotesi di vedere Alfheim non è del tutto azzardata, dal momento che questo mondo probabilmente è apparso nel primo spot del film, dove appunto vediamo Thor uscire da una struttura non ben identificata verso un luogo luminoso che probabilmente non si tratta della Terra. È vero, è possibile anche che si tratti del pianeta Giardino di Thanos, ma nella scena vediamo Thor senza i Vendicatori, e dubito che il Dio del Tuono sia andato ad affrontare il Titano da solo visto il materiale trapelato finora. Una volta che i Vendicatori avranno fatto ritorno sulla Terra, questi daranno i resti del Guando dell'Infinito e la Gemma del Potere a Tony Stark. Sia Tony Stark che Bruce Banner, inoltre, sanno l'ubicazione della Gemma del Tempo, avendo avuto modo di conoscere Doctor Strange. Questa, infatti, molto probabilmente... È custodita da Wong Tony Stark indosserà l'armatura E si recherà a New York Verso il Sacta Sactorum Questo spiegherebbe la scena Vista nell'ultimo trailer Con Tony Stark con indosso l'armatura Che vola sopra la città di New York Molti avevano ricollegato questo A un ipotetico viaggio nel tempo Quella era la New York di, di Avengers del 2012 Ma io credo semplicemente Che si tratta della città Nei tempi di Endgame Una volta recuperata la Gemma del Tempo Tony Stark potrà studiare tutti e tre gli artefatti. Molto probabilmente, anche aiutato da Bruce Banner, ricostruirà il guanto. Questo infatti, gli serve a contenere il potere delle gemme e con molta probabilità vorrebbe capire se raccogliendo anche le altre si potrebbe invertire il processo. A questo punto si potrebbe pensare che il film ci porti a un enorme salto temporale. Già quest'ultimo c'era stato suggerito dai capelli di vedova nera. Nel corso di questa fazione di tempo il team di ricerca che anticipavo prima ha potuto studiare le gemme dell'infinito, il guanto e magari studiare una possibile soluzione per invertire il processo. Inoltre è molto probabile che Tony Stark abbia addirittura costruito un'armatura per Pepper, visto che questa c'era già stata anticipata in qualche immagine che era riuscita a trapelare sia dal set che da anche alcuni artwork. Nel frattempo è molto probabile che la Vedova nera si rechi a Tokyo. Qui avverrà il suo rincontro con l'amico Clint Barton, noto a tutti come occhio di falco, ma adesso come Ronin. L'eroe infatti dopo la morte della sua famiglia ha intrapreso questo cammino più oscuro. In realtà il materiale che abbiamo non ci può dire tanto. Probabilmente alternate alle scene viste in precedenza con gli Avengers che tentano di recuperare le Gemme dell'Infinito o comunque che tentano di andare ad affrontare Thanos, potremmo aver visto in azione occhio di Falco e soprattutto potremmo aver visto il suo cambiamento cosa l'ha portato a diventare Ronin, cosa l'ha portato a Tokyo e soprattutto con chi ce l'ha esattamente sembra che qui a Tokyo infatti abbia dovuto affrontare qualche uomo della Yakuza da quello che le immagini ci fanno intendere, dopo che i due si saranno rincontrati è molto probabile che Ronin a questo punto decida di tornare alla base dei Vendicatori insieme a Vedova Nera, infatti vediamo diverse scene nei trailer che vedono protagoniste loro due, tutti questi eventi che all'apparenza sicuramente saranno meno leggeri rispetto a ciò che i nostri Vendicatori hanno passato in Avengers Infinity War Verranno bruscamente interrotti dall'arrivo Titanos alla base dei Vendicatori È molto probabile che lui nel frattempo sia riuscito a tornare nella sua nave Quando aveva evocato appunto il portale nel pianeta da giardino e abbia praticamente pianificato un piano per riprendersi il guanto e le gemme dell'infinito. Ricordiamoci che Thanos non dovrebbe disporre oltretutto di altri guanti. Nell'ultimo trailer uscito vediamo Thanos teletrasportarsi utilizzando un raggio che sembra quello di una nave spaziale, non il portale che utilizzava per spostarsi generato dalla gemma dello spazio. Solo l'ultimo trailer uscito ci fa pensare che proprio Thanos attaccherà la base dei Vendicatori. A suggerirci ciò non è soltanto l'ultimo trailer ma alcune action figure uscite di recente che mostrano appunto i vari personaggi in mezzo ai detriti e soprattutto Thanos con il guanto dell'infinito avendo in realtà tutte le gemme calpestare l'insegna del logo dei Vendicatori, insomma. Io però non credo che qui Thanos effettivamente avrà il guanto dell'infinito nuovamente completo. Molto probabilmente l'action figure era, voleva avere soprattutto una valenza estetica, quindi magari con un guanto meno completo avrebbe figurato di meno. Quello però che ci dà davvero un importante indizio è un set Lego, già liccato da diverso tempo, che mostra praticamente la base dei Vendicatori e Thanos quindi sembrerebbe ambientarsi proprio durante la battaglia qui vediamo Thanos armato di una sorta di martellone mentre nel trailer noi vediamo che lui ha più uno spadone spadone che compare anche nell'action figure citata prima e inoltre il guanto dell'infinito avente soltanto due gemme quella del tempo e quella del potere ho già giustificato come effettivamente Tony Stark avrebbe potuto ricostruire il guanto è perché avrebbe dovuto avere soltanto quelle due gemme. Infatti Thor tecnicamente tornerebbe dal suo viaggio a mani vuote. Ma quest'ultima non sarebbe stata una sequenza del tutto inutile perché ci avrebbe mostrato i superstiti della nave sgardiana. Ricordiamoci inoltre che anche Valkyria è comparsa nei poster rilasciati non molto tempo fa dalla Marvel in seguito alla battaglia è molto probabile che questa volta saranno i Vendicatori ad avere la peggio e Thanos si potrebbe ritirare con il suo guanto seppur incompleto. A questo punto L'interesse principale dei Vindicatori ovviamente sarà ostacolare il cammino di Thanos. Ricordiamoci che Nebula conosce l'ubicazione della Gemma dell'Anima, ovvero Vormir. Questa però per essere presa richiederebbe nuovamente un sacrificio. C'è da specificare che il gruppo questa volta non intende prendere tutte le gemme, ma soltanto una, ovvero la Gemma dell'Anima. In seguito agli studi di Tony Stark, lui avrebbe potuto capire, soprattutto unito alla tecnologia PIM, che la gemma dell'anima possa essere la chiave. E ricordiamoci che il regno quantico non è altro che un insieme di universi che si trovano fra un atomo e l'altro del nostro universo. Quindi, fondamentalmente, si tratta di un qualcosa di più piccolo, ma che comunque continua ad esistere nel nostro piano dimensionale, se lo possiamo chiamare in questa maniera. Lui magari, grazie ai suoi studi, avrebbe potuto capire dove effettivamente. Tutte le vittime dello schiocco sono finite Io non credo che queste si siano semplicemente polverizzate Io credo che loro siano custodite all'interno della gemma dell'anima Sembrerebbe abbastanza ridicolo ma io credo che l'ipotesi plausibile per risolvere quello che è successo in Infinity War sia entrare fisicamente nella gemma dell'anima proprio grazie a tunnel che portare il mio quantico in questo modo se ci pensate avremo un adattamento cinematografico di quello che nei fumetti non è altro che il soul War. inoltre è molto probabile che Thanos magari capendo cosa cercano di fare i nostri eroi, decida di raggiungerli e affrontarli nuovamente. Questo tecnicamente sarebbe possibile magari grazie alle altre gemme, la gemma dello spazio o addirittura la gemma dello spazio combinata alla gemma della realtà. Solo che non credo che all'interno del regno quantico, soprattutto all'interno della porzione di regno quantico contenuta dal, nella gemma dell'anima Thanos sia in grado di utilizzare le gemme o comunque di portarsele con sé se ci ricordiamo bene nei fumetti addirittura le gemme dell'infinito non funzionano fuori dal loro universo pensiamo al concilio dei reed lì ci sono tre reed che hanno effettivamente un guanto dell'infinito ma non lo possono utilizzare quindi oltre a questo punto come avevamo anticipato a inizio video credo sia abbastanza impossibile teorizzare perché non sia materiale e non sappiamo effettivamente cosa potrebbe accadere all'interno del regno quantico l'unica cosa però che sappiamo è che se effettivamente i Vendicatori debbano entrare all'interno della Gemma dell'Anima vuol dire che l'hanno recuperata e a questo punto vuol dire che un sacrificio è stato fatto. Quindi se facciamo qualche passo indietro, ovvero prima che i nostri eroi entrino all'interno della Gemma dell'Anima e proviamo a pensare come è stata recuperata quest'ultima. Io credo che sia molto probabile che i gli... I due eroi che siano andati a prendere la gemma siano Tony Stark e Captain America, e che quest'ultimo infine si sia sacrificato per fare avere la gemma a Compagno, dal momento che lui la mente della spedizione in un certo senso. Inoltre, è quasi simbolico il fatto che in un certo senso alla fine il teschio rosso sia riuscito a eliminare Captain America. Certo, però il reale finale di Avengers Endgame non credo possiamo prevederlo. Già sia il Russo che tutto il cast ci hanno martellato con una campagna marketing che non fa altro che dirci che non ci possiamo assolutamente immaginare cosa accadrà e secondo me il finale potrebbe sorprenderci soprattutto perché ricordiamo segnerà alla fine di Praticamente 22 film dell'universo Marvel, 11 anni del Marvel Cinematic Universe. Bene gente, qui finisce il video, nonché l'ultimo video probabilmente che eh, riguarderà Avengers che ormai non ce ne resta che aspettare il film perché penso che non mostreranno nient'altro, ormai il tempo ormai è poco, due abbiamo settimane. abbiamo detto tutto. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata ai miei social, i social di Wiley che trovate in descrizione per restare sempre aggiornati sui futuri video, e per farvi anche i nostri cavoli E noi ci rivediamo Con un nuovo video Arrivederci E buona serata